Salve a tutti, sono Fabio Pansavolta, Professional Scrum Trainer da Collective Genius. In questo video vi presento la formazione Professional Scrum Product Owner Advanced. È una forma di, formazione di due giorni che eh, proponiamo in presenza o a distanza um, ed è una formazione che um, tratta la complessità uh, delle responsabilità di un product owner professionale è una formazione che ha per obiettivo di eh, percorrere eh, le differenti posture che un produttore professionale eh, deve poter tenere eh, eh, nell'ambito dello sviluppo di un prodotto complesso eh, queste differenti posture eh, sono eh, ovviamente le principali, ce ne sono tante ma l'esperienza sul campo eh, ha mostrato che sono fondamentali eh, per aumentare eh, la vostra efficacità di prodattone. Eh, quindi il focus sarà è quello che è eh, mostrato nel programma che vedete qua eh, quindi il focus sarà sulle differenti posture di un Productone e la formazione in realtà è un workshop durante il quale grazie ad una storia che abbiamo preparato e che useremo per tutto il tempo i due giorni di formazione grazie a questa storia vi permetterà di eh, sperimentare eh, le differenti posture di un produttore professionale e di esplorare i differenti ehm, strumenti che eh, vi potranno essere utili di ritorno subito al lavoro. Quindi è una formazione estremamente interattiva ehm, piena di idee e spunti eh, che potete concretamente riutilizzare eh, da subito. Um, quindi le sei posture principali Uh, ma che non sono le uniche di un prodottonea sono presentate qui in modo lineare ovviamente nella realtà la linearità essendo in un mondo complesso non esiste però le affronteremo in modo lineare quindi avremo il rappresentante dei clienti come fare ad essere un ottimo rappresentante dei clienti quali strumenti utilizzare uh, per conoscere meglio i vostri clienti il mercato eccetera il visionario Uh, un product owner è la persona che detiene la visione del prodotto quindi il visionario, l'esperimentatore, come fare a uh, fare emergere un prodotto uh, grazie a una serie successiva di esperimenti uh, il, uh, decidore, non so se si dice decidore eh, la persona che decide eh, quindi il produttore è la persona che decide eh, la direzione che deve prendere il prodotto eh, quindi come fare il collaboratore, come collaborare con gli stakeholder, lo scrum team eh, i clienti, insomma tutte le persone che gravitano attorno al prodotto ehm, e quindi influenzarli anche in qualche modo eh, nelle scelte che vorremmo che facessero quindi questo globalmente è il programma di due giorni una cosa importante relativa a questa formazione è che richiede almeno un anno di esperienza sul campo come Product owner. diamo per scontati tutti tutte le fondazioni di Scrum non parliamo molto di Scrum in questa formazione perché consideriamo che già conoscete Scrum quindi attenzione se vi iscrivete a questa formazione verificate la vostra conoscenza quello che suggerisco è di verificarla attraverso gli open assessment che si trovano sul sito scrum.org vi metto il link nei commenti del video quindi verificate la vostra conoscenza di Scrum attraverso il Product Owner Open Assessment. In caso di dubbio contattateci che vi aiutiamo a scegliere qual è la giusta formazione per voi. E niente, io spero di vedervi in una delle prossime sessioni e vi dico a presto. Ciao!